Zombie Apocalypse Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutti. Nuovo video che è riccio. Come state? Spero bene. Allora, allora, dunque, questo è un video um, dove vi parlo un po' di tutto e di più. E non so quanti clip farò, però, spero bene. Ci tengo a fare tanti videoclip, ma non so se riuscirò. A farne uno anche oggi pomeriggio perché mi vedo un po' incasinata ho altri appuntamenti vabbè ma questi allora, sono dettagli allora se mi mette un po' così dall'alto è perché ho messo la ring light eh, in una maniera che si potesse vedere bene il mio a volte anche dall'alto di me e nulla e comunque mh, sono contenta che finalmente sto riuscendo a registrare, a, a registrare altri video. Sto riuscendo e, e nulla. Comunque, oggi fa un vento fotonico. Non so perché, ma vabbè. E, e non so. Sembra che oggi sia un po' più un caldo umido, ma con del vento in mezzo, che sai proprio motivo, boh. Non capisco Aspettate un secondo che vi faccio vedere no, no, aspettate, non potete vedere perché Vi devo far vedere il vento burrascoso che è fuori, vabbè Tendete un attimo Allora, ho aperto un po' la finestra per farvi vedere un po' il Per farmi sentire che che altro il vento che è fuori Non è molto vento, però se esco fuori il vento è fastidioso Ah, a proposito, mi ha fatto le unghie come potete ben vedere ho fatto le unghie e con qua me lo smolto i piedi ancora in tratto, è ancora intatto che sai per quel motivo que mentre quello delle mani ve l'ho fatto ieri sera come potete vedere dal video e niente <coughs> Già. non lo so ma un po' che si è aperta là. la porta aspettate un secondo e niente ah, pareva essere un fantasma dettagli e niente ehm... boh. Sembra che in questo punto qui del video io non capisco cosa vedo da qua, boh, vabbè, niente. Comunque, cosa ho combinato ieri Nulla di che? Ho guardato un po' di video su YouTube, ho ehm, guardato un po' di, di, di TV, ma non c'era nulla di che? C'era la zona bianca, mi pare, Però Sì, c'era la zona bianca e, e niente. Però, vedete se mi trucco perché così non mi possono più vedere dai allora stavo pensando di prendere scusate il dito della telecamera ma sto guardando come accendere la luce comunque mi servono i miei benedetti pennelli che non li trovo qua mai vabbè. ecco qua non l'ho trovato vabbè ora questo attendete un secondo allora nel frattempo mi oddio stavo facendo già danni nel frattempo mi ho risistemato le mie sopracciglia perché così ero inguardabile veramente non, non ne potevo più di stare così questo ciuffo che mi va sempre nelle scatoline ancora e danni o oh, viceversa sto cercando il mio correttore se lo trovo sempre quello che ho visto in un altro video di Melissa Tani è del 327 di Cashmere infalibro di L'Oreal come potete aver capito infalibro L'Oreal eccolo qua e nulla ora me ne metto un po' tanto crema non ne metto per oggi perché altrimenti mi, mi suda mi suda tutto boh vabbè ognuno fa come le pare e sono anni or sono che non, che non mi metto più primer e niente sulla palpebra di là perché ogni volta mi diventa la palpebra tutto uno schifo boh chissà perché Chiedo consigli ma tanto poi faccio di testa mia, quindi non conviene anche chiedervi consigli a sto punto. Tutte la faccia ma non vedo. Boh. a sto punto mi conviene andare di dito di dito e di pennello che faccia che sto facendo Ciao. no però non mi piace sto coso di là ci si vede di meno di qua si vede di più boh non so se anche voi è la stessa cosa della telecamera, non saprei quanto sono, buono non lo vedo, di minuti di video, boh. Allora, il corretto non è il massimo, perché beh, a me piace, però boh, non saprei, forse oggi funziona tanto in genere. Dove l'altro pennellozzo che ho preso prima poco fa? Non lo trovo. Ah, eccolo qua, dove era. Era qui e io non lo trovo sotto il mio naso, vabbè. scusate, ma sto prelevando tutto sotto il telefono. Cioè, siete appoggiati sopra la casa dei miei, dei miei, dei miei trucchi. Allora, sto prendendo questa. Soapix Extra Spice se mi riesci ad aprirla ok allora la appoggio di qua non voglio fare danni oddio mio qua vicino qua sta rompendo le scatole in non so se ci avete sentito qualcosa, ma se ci avete. Come parlo oggi? Vabbè, oggi non so con.. con non so collegare i congiuntivi o come si suol dire, i verbi, vabbè, non ci fate a caso. Oggi non è giornata, oltre ad essere brutta la giornata qui in Sardegna. Ma che duno sta scacciando, vabbè. Ti effetto conciuntivizia anche no vabbè me ne frego me ne frego me ne frego me ne frego tur tu, tu, tu, tu stavo cantando non rompere tus foto <ride> Na na na na na na na na no <ride> di follia, vabbè. cosa metto niente direi mascara mascara anche sì perché volevo non metterlo ma già cioè, questi sono lo metto yes lo metto qua in telecamera anche se non si vedrà una mazza lo metto lo stesso Bambi c'è piatta. Non saprei. Comunque, no, comment Le ho <gresso> troppo lunghe di resti ciglia, ma non fa niente. Sono belle lo stesso, secondo me. A me, sto parere. Allora, io qua vorrei, vorrei, vorrei. Basta che YouTube non faccia copyright, però... Non Tanto non sono tornata, ma lo sono acquisizionata. Quindi appunto per questo dico, speriamo che YouTube non mi faccia storie, ma non credo. Sì, mi sto guardando, ma... Devo dire, non è male, dai. Mm? che ne dite voi ah si sì, mi ho dimenticato di mettere il blush dove il blush qui c'era tutto attorno non so manco io il cacchio che sto facendo vabbè non commente allora dove è il blush qui ve lo sono bella ridotta eccolo qua Allora, prima di mettere i glaci voglio mettere la terra, ovviamente, come è giusto che sia. Se trovo dobbiamo. Sì, guarda di là perché ogni tanto metto i pennelli da quella parte, poi perché. Ora blush, andiamo di blush, se so come cavolo, riesco ad aprirlo, ok. Perché non voglio sfacciare le unghie tutte lì, anche se non le ho lunghe come non so cosa. Perché le ho tagliate proprio perché mi dà fastidio, belle, troppo lunghe. Mi dà fastidissimo. faccio una premessa io il, il rossettino di Valentina Ferragni l'ho già aperto per vedere com'era e mi è piaciuto un botto, solo che non ho avuto la, la, la cosa di poter resistere ad aprirlo a non aprirlo e aprirlo con voi, quindi abbiate pazienza, purtroppo non, non ce l'ho fatto, l'ho aperto e l'ho usato lo stesso non, non so che non mi interessava di fare video ma solo per avere più discussione, qua su YouTube. Quindi, ho detto no. Che se ne frega di fare video lo apro. Me la metto e zitta. Raga, perdonate, ma non ce l'ho fatta. Ho, ho indossato la per uscire così in giro tanto per indossare qualcosa di carino e l'ho fatto. Ma anche per me stessa per stare qui in casa e non stare sempre la solita sciatona. Tutto lì, un attimo, solo. Ah, ok, lo posso fare anche in diretta. Tanto ormai siete abitué a un po' di cacao Curioso, bruttissimo! Sto burka. Piuttosto, a vedere. Ho messo l'altro. Ok, no, stavo cercando questo. Questo qui. Oh, scusate, allora vi dicevo questo qui è di Valentina Ferragni. Mi stavo sbagliando. Stavo dicendo chi era? No. Volevo dire Valentina Ferragni, ecco qua, questo è il Lip Gloss Crayon, come si chiama, lo so, sì. Effetto Glossif, scelto da Valentina Ferragni per la l'appunto, l'appello, e nulla. L'ho voluto aprire, non ce l'ho fatta resistere, ma è vaffanbrotto che l'ho aperto, eh, sì. Adesso lo scatta vetrato, mi viene. Allora... Questo è il pack in sé, ma vabbè, non c'è bisogno tanto, lo conoscete tutti. Non so che l'abbia aperto, nel senso non so che l'abbia aperto di questo YouTube per fare un test su strada, ma l'ho voluto vedere con voi. Allora, il... aspettate un attimo. Vedete, lo scovolino è questo. Ed è molto bello, mi piace. No, però mi devo mettere così. Ok, bello, molto bello, però io da qui non vedo una fava, un bel niente vedo, scusate se mi metto in modo che non mi, fa, che non mi vediate, però io sono, non so se dire miope o oxymatico, sì, una delle due, ma non vedo la fava da lontano quindi mi devo per forza avvicinare ok, se sentite il sottofondo è la tv, eh, mi piace la tv sottofondo ma comunque non ci fate caso ora aggiungo un altro po' di blush perché da una parte non me ne vedo quasi per niente e dall'altra, non lo so, perché fa così, se lo ripeto, lo rivisitiamo. Mm -hmm. Che ne dite? Bello, vero? già cioè, aspettate che lo riesce un altro po', se mi riesce. Mm. Non vorrei che fosse troppo. No, boh. No, forse è così, è molto. Vabbè, facciamo perdere, no? <ride> no, Ok, allora, um, ok, ok, ok. Illuminante? Sì, illuminante, come dice Fabiana Lizzi. Illuminiamoci di immenso. <ride> A posto. anche se cosa dovrei ritoccare perché non mi piace come me l'ho messo. un secondo. anche sebbene per me non, non è anche il massimo mi accontento diciamo oddio stavo facendo cadere tutto e di più qui allora eh, nella carriva inferiore non metto nulla perché voglio stare più netto possibile e niente a posto qua questo oramai vi faccio il test su strada in un altro momento ma penso che abbiate capito allora sulle labbra non è molto appiccicoso diciamo che non me lo sento per niente almeno secondo me non, non, anzi senza secondo me per me io non lo sento sulle labbra c'è chi magari lo può sentire appiccicoso o quant'altro ma io non lo sento cioè non è appiccicoso quando faccio così è naturale è bello, è lucido e, e mi piace punto non c'è altro da dire certo non è no transfer perché non è vero che tutti quasi questi quasi qua possono essere transfer perché non è no transfer questo sto dicendo tutto no transfer si sì, sono si trasferiscono perché si trasferiscono però si trasferiscono però se volete dire volete chiedermi è no transfer non credo aspettate un attimo Boh. Aspettate un attimo mm. Un pochettino simile, Quindi non volete una balla Perché Una balla colossale perché non lo è Comunque mi sono appena pulita E pare che un po' lo faccia un po' di transfer Quindi state attenti quando baciate il vostro boys Perché un po' transfer lo è Soprattutto se i vostri boys eh, Vi dicono Non mi baciare con il bullice labbra Prendetene uno A lunga tenuta e no transfer Comunque questo è il mio consiglio poi fate a voi mm -hmm. già e niente. Ora mi guardo con gli occhiali, mm. insomma, sembra non so cosa, non voglio dire cosa sembra perché poi mi prendete in giro, vabbè. Oh mamma mia, 19 minuti di video, vabbè, chi se ne frega, ve lo pigliate così come sto videuccio. Ora, sì, lo so che sono tanti, diciamo hanno di video Ma io me ne frego perché Anche se le visualizzazioni non sono tante Voglio imparare a stare serena Anzi, sono serena ma Non tanto, perché a volte le visual non ci sono Ma non possiamo vivere di visual a questo mondo Dobbiamo vivere di realtà Che ci circonda Anche se a volte non credo che sia così Perché non tutti la pensano allo stesso modo Mio, ma vabbè, dettagli e vero, a volte come dico io voi direte ma cosa c'entra questa cosa che ogni volta dici ehm, non ci credi neanche tu a quello che dici perché mi piacerebbe stare quasi sempre al telefono ma non si sapete perché mi devo fare la spesa devo andare a pagare le cose in posta nel senso le bollette le cose della luce e via così scorrendo e, oltre a farmi la spesa a farmi i giretti quella Vabbè, per andare al mare posso anche andare a farmi un video vlog, ma per il resto mi piace godermi un po' di, di, di vita reale, nel senso godermi mia nonna. Anche se mi guardo i vostri video su YouTube, e sì, per quello per l'amor di Dio. Per carità sì, me li guardo i vostri video, però sto cercando ogni tanto di fare pausa su YouTube, fare pausa nel, pa pausa, nel senso che faccio meno video e anche se non li curo tanto, vabbè, alla fine ragazzi. Eh? che se ne viviamo un po' più allegri che mm? le dite? e niente, ora vi faccio vedere il mio outfit che non trovo dove ho messo le mie scarpe però un attimo solo in diretta ve lo faccio aspettate un secondo no, meglio che stoppo allora ragazzi, gli ho messo le mie belle sandali quasi scollate perché le sto quasi per terminare sono quasi al termine dell'ultimo suo cammino e niente, vi faccio vedere il mio outfit estivo di stamattina, intanto qua è perché c'è un casino, un caldo che non vi dico a stare con questa luce accesa qui. Mm, insomma, aspettate un secondo ora. Allora. Mm. Ok, nulla. E niente dai, venite con me, eccomi qua. Allora, questo è il mio outfit. Come potete vedere, le mie scarpe sono queste, ma tanto le posso cambiare volendo. Ma al momento le tengo così, tanto per tanto. Poi le vedete di là, quella parte, cosa c'è, si vede si sì. uso quelle per, per stare in casa. Anche perché, ragà, non mi conviene stare. Con delle scarpe che tra un po' mi smollano per, per strada, mi mollano, no, si mollano, che dico? Mi mollano per strada, io non so, da una parte più, boh, vabbè, dicevo per il blush. Comunque nulla, e queste sono le mie belle scarpe, questa è la mia gonna, come potete ben vedere, la mia gonna con l'ellina, che come cavolo l'ho messo? boh, vabbè. Questa è la mia gonna appunto La maglia floreale Io non so cosa ci sia Voglio uscire sempre in mezzo alle balle E niente Questo è il mio trucco Mi metto la luce Aspettate un secondo vi piace? Spero che sì Sì, lo so devo riannare Dall'istitista ma per adesso non ci penso neanche sono stata qualche giorno fa dall'esitista e adesso ci dovrei andare ma non ci vado subito ok? E niente questo era tutto punto e basta e niente adesso faccio un altro video e noi ci si becca un prossimo video perché sinceramente non ho idea di quando pubblicherò questo video Forse subito, forse non subito, non lo so. Potrebbe essere che lo speribizzolo mi dica di pubblicare ogni video tutto in un giorno, ma non credo, non ne ho la più pallida idea. Niente ragazzi, statevi bene e ciao. Mi ha un like se vi è piaciuto questo video. Scusate se volete dire, ma guardavo che di fronte a mia abita mia zia, ma non ho dei dettagli. Vi dicevo un bel like, commento e se vi piace il mio canale iscrivetevi. Ciao!